Quale sarà l'evoluzione circa la tassazione dei business digitali e in particolar modo come le amministrazioni finanziarie stanno cercando di ehm, adoperarsi per arrivare a tassare quelli che vengono comunemente definiti come marketplace? Te lo dico tra un secondo. cos'è in primis un, un marketplace quindi cerchiamo di capirci perché dovresti preoccuparti in questo momento se gestisci un marketplace e la domanda chiaramente è, lo gestisci davvero oh, marketplace è un termine inglese evidentemente per, per indicare un, un luogo tendenzialmente di intermediazione commerciale però in questo, in questo frangente in questo video per marketplace quindi quello che intendo io in questo momento ma che intende anche l'amministrazione finanziaria per marketplace tendenzialmente online sono tutte quelle tipologie di portali ma anche di siti web che eh, agevolano l'intermediazione di servizi e eh, di eh, prodotti Mh, tendenzialmente pensiamo che ne so a siti tipo bacheca.it dove le persone fisiche vendono beni occasionali ad altre persone fisiche pensiamo anche ai semplici siti web di dropshipping che comprano da fornitori quindi da, da un altro business e rivendono a persone fisiche per esempio quindi il cosiddetto B2C business to consumer ma pensiamo anche a piattaforme come Amazon che eh, intermediano e eBay che intermediano nella compravendita tra aziende e aziende, quindi eh, intermediano un business to business, ma anche semplicemente qualsiasi tipo di sito web che attraverso il quale tu offri i tuoi prodotti o servizi sia come B2B sia come B2C. Quindi il marketplace evidentemente è l'intermediario nella, um, nella rivendita di servizi. Nel la rivendita o nella vendita diretta anche, quindi non più intermediazione ma vendita diretta di beni e di servizi. Quindi chiaramente stiamo parlando della maggior parte di eh, imprese commerciali, oggi eh, persone fisiche sotto forma di ditte individuali che sotto forma di aziende o di gruppi un po' più complessi presenti sul mercato. Questi marketplace che sono chiaramente il, il futuro del, del, del commercio, soprattutto in tempi come questi in cui evidentemente eh, eh, come dire, sono gli unici business possibili lì eh, dove non c'è bisogno evidentemente di intervenire nelle produzioni siamo liberi di espletare i nostri servizi e vedere i nostri prodotti sul web, sono però eh, evidentemente oggetto di eh, fenomeni impressionanti di evasione fiscale. Cioè soprattutto dal punto di vista IVA questo avviene, cioè l'IVA che è l'imposta maggiormente evasa al mondo, tendenzialmente quindi all'interno dell'Unione Europea, perché è qui che si concepisce questa eh, tipologia di. Ehm, di imposta il punto qual è? È che questi marketplace, quindi eh, qualsiasi eh, sito internet che vende i servizi o prodotti, eh, può eh, portare all'evasione: cioè tendenzialmente come dire, il, soprattutto quelli non particolarmente diciamo ufficiali, o, ma, ma anche gli stessi Amazon, comunque eBay, eccetera, eccetera, nascondono dei bacini di evasione di poste dirette e indirette impressionanti. Per quanto riguarda l'evasione, IVA, ne parleremo di un, in un prossimo video. Adesso quello che cerco, quello che voglio farti capire è come le amministrazioni finanziarie di tutto il mondo stanno cercando di intervenire, stanno prevedendo, coordinandosi tra di loro, di intervenire su questo fenomeno evasivo, andando a controllare eh, esattamente quello che fanno i marketplace. È evidente che si partirà dai grandi, dai giganti e poi si scenderà a cascata, però non dobbiamo ignorare i provvedimenti legislativi che verranno presi in questo senso e per questo dobbiamo portarci avanti, perché nella fiscalità, come tante altre cose, la pianificazione, la prevenzione e tendenzialmente tutto. Quindi, Quali sono le, le, le azioni che le agenzie, che le agenzie finanziarie e le agenzie fiscali stanno valutando all'ordine del giorno? Allora, prima di tutto sicuramente si sta lavorando su un self reporting, quindi tutti gli operatori, qui probabilmente ci sarà una scrematura sulla base del fatturato, lavoreranno in termini di self reporting, quindi ehm, si cercherà di fare un po' quello che è avvenuto con lo scambio di informazioni sui conti correnti bancari, con il il Common Reporting Standard, sì, soprattutto all'interno, questa è una cosa vera e valida, soprattutto all'interno della stessa giurisdizione, cioè quando un marketplace vende beni o servizi all'interno della stessa giurisdizione quindi tu che apri un sito internet fai dropshipping dall'Italia compri dalla Cina, rivendi in Italia ecco si lavorerà sul self reporting quindi sarai tenuto comunque il gestore del marketplace sarà tenuto a riportare una serie di dati circa gli acquirenti, tendenzialmente anche i fornitori si vedrà secondo un cosiddetto codice di condotta comune condiviso all'interno della stessa giurisdizione questa cosa chiaramente è problematica nella misura in cui ci sono anche problematiche di violazione della privacy l'abbiamo visto all'epoca col GDPR col garante della privacy eccetera eccetera però in ogni caso si sta studiando un modello del genere si arriverà a una sorta di self-reporting automatico eh, in cui tendenzialmente sarà sempre più difficile fare finta che il proprio cliente non si trovi in un determinato paese o non sia una persona eh, uno, non sia una persona giuridica sono diversi gli espedienti che vengono utilizzati dai marketplace per evitare di pagare le imposte a volte in maniera del tutto ingenua non è, eh, non è detto che, venga, che ci sia sempre l'intenzione molte volte non è così, proprio per, per il numero di regole che sono in vigore sia a livello domestico che a livello internazionale per il numero di adempimenti burocratici, molte volte si tende a sottovalutare la, la problematica. Quindi, ehm, come dire, eh, evadere molte volte non è neanche un'intenzione, è una conseguenza della... Dell'ignoranza o comunque della superficialità o della difficoltà di districarsi in alcune legislazioni come quella italiana, che sono estremamente complesse. Ok, quindi questa è la prima analisi, è la prima azione a cui le varie amministrazioni fiscali stanno coordinatamente tra di loro cercando di sviluppare. Ci cioè sarà un codice di condotta che all'interno di ciascuna giurisdizione eh, metterà in comunicazione il marketplace con le agenzie, con l'amministrazione fiscale. E tendenzialmente, perlomeno all'interno dell'Unione Europea, questi codici di condotta dovrebbero un po' assomigliarsi eh, tutti quanti, gli uni, con con gli altri la seconda um, più problematica probabilmente anche probabilisticamente più um, eh, eh, come dire eh, una delle, de delle prime che è stata valutata quindi probabilmente una delle prime che sarà messa in atto è quella dell'applicazione di una withholding tax, cioè di una ritenuta alla fonte nel momento in cui la persona viene a comprare da me marketplace adesso io sono intermediario o sono um, invece il venditore di diretto, potrebbe essere il caso che sia uh, sottoposto All'atto del pagamento ad effettuare una ritenuta titolo di acconto a titolo di imposta si vedrà tendenzialmente di acconto nei confronti del pagatore. Ora, questa cosa che in realtà avviene già in alcuni paesi, penso al Brasile, penso all'India, penso alla Croazia, in cui tutti i servizi non, non avviene su marketplace, avviene su determinate tipologie di servizi, tendenzialmente sui servizi che vengono definiti tecnici che però sono ampissimi, è una problematica è difficile da introdurre all'interno del legislatore perché eh, comporta per tutto una, modifica, una, una modifica del testo legislativo in maniera importante soprattutto ehm, da un punto di vista del carico burocratico e amministrativo sulle imprese è veramente difficile da gestire Sia, eh, e soprattutto aumenta anche poi i controlli da parte dell'agenzia delle entrate quindi bisogna mh, valutare attentamente se eh, ci sarà eh, questa, mh, questa misura perché l'altra problematica di questa misura è che evidentemente quando il marketplace si trova in una giurisdizione e la persona che compra il servizio o prodotto che sia si trova in un'altra giurisdizione, potrebbe generare fenomeni di doppia imposizione. E allora è necessario per introdurre una misura così drastica dove poi tra l'altro anche stabilire la percentuale, che tendenzialmente tra il 10 e il 30% non è cosa agevole, eh, bisogna però favorire una cooperazione, una trasparenza totale a livello internazionale anche tra le amministrazioni finanziarie, perché io evidentemente rischio di, di, di, uh, uh, come dire, di introdurre una withholding sul paese della fonte, sul paese della, della fonte appunto di chi compra. E però eh, dopodiché questi soldi verranno di nuovo tassati nel paese di chi ha venduto al a, a netto della ritenuta. Eh, ci sono problematiche in, in termini di doppia imposizione, problematiche anche in termini di eventuale richiesta del rimborso della ritenuta da parte eh, di chi eh, l'ha subita, cioè nel, del contribuente. Quindi, come dire è una pratica abbastanza uh, problematica però uh, come dire abbiamo visto succedere di peggio Io ormai dopo, dopo l'implementazione dello scambio di informazioni finanziarie automatiche non mi meraviglierei più più di nulla un'altra azione quindi la terza azione che eh, è allo studio è quella di obbligare i marketplace ad avere una presenza fisica nei paesi in cui vendono ed è quello che tendenzialmente già avviene oggi con l'IVA noi sappiamo che nell'e-commerce eh, diretto oggi ma in realtà anche indiretto domani dal 2021 al 1 gennaio 2021 ehm, eh, superati un determinato threshold in realtà al 2021 questo threshold non ci sarà più eh, o nell'e-commerce diretto con l'e-commerce indiretto io sono sono, eh, devo automaticamente identificarmi in quel paese dove l'iva è dovuta questo avviene soprattutto nel B2C ecco anche nei, al di là diciamo dell'IVA anche per le imposte dirette si sta pensando in qualche modo di obbligare eh, questi marketplace o ad aprire una stabile organizzazione, quindi una branch vera e propria a, ehm, evidentemente se c'è una soglia di fatturato rilevante ma queste sono tutte ipotesi eh, che si incrociano tra l'altro con quello che già sta venendo ehm, eh, discusso in sede OXE sulla tassazione dei business digitali Um, quindi l'ipotesi è, è obbligare la prima alzabile organizzazione o a identificarsi ai fini fiscali, come già avviene in termini di IVA. Non sarà facile, eh, burocraticamente impegnativo però è assolutamente una possibilità la quarta delle ipotesi invece in vaglio, è quella di introdurre un, un multilateral agreement tra tutte le, le, le, le amministrazioni finanziarie in termini di scambio di informazioni in maniera tale che soprattutto quando i marketplace operano su più mercati e sono incorporati anche a livello di gruppo in altre giurisdizioni eh, ci sia una comunicazione immediata dei dati di chi compra e di chi paga e ehm, eh, di chi vende tra eh, le amministrazioni finanziarie ma in maniera tale che riescano a scambiarsi in tempo reale in, in odore di evasione evidentemente eh, di eh, tutti i marketplace che noi sappiamo che a volte che per esempio i clienti si identificano come residenti in determinati paesi quando in realtà non lo sono quindi queste, eh, questi accorgimenti dovrebbero portare una trasparenza si vedrà fino a che livello di percentuale in tutte quelle operazioni che oggi invece molte volte sono opache. Questo avviene soprattutto con i portali extra-UE che vendono in Italia. Lo allora, ripeto sia ai fini dell'IVA sia ai, ai fini delle imposte dirette quando magari parliamo di un gruppo un attimino più complesso, quando eh, evidentemente il, eh, chi, eh, chi compra eh, non, eh, non si identifica come residente di eh, un determinato paese. Questo fa sì che la source of income non venga identificata in, in quel paese quindi eh, ci siano fenomeni di doppia non imposizione, ok. Ciò detto, ehm, l'importante è prevenire e eh, stare sempre un passo avanti a quello che succederà. Quindi chi ha eh, chi, chi lavora prevalentemente online, o gestisce un marketplace, eh, meno o più eh, importanti a livello di fatturato che sia, eh, il mio consiglio è quello di fare attenzione all'evoluzione della legislazione domestica e internazionale nell'arco dei prossimi, dei prossimi mesi, in realtà. Perché il 2021 è ad un passo, già il 1 gennaio 2021, le regole IVA cambieranno in maniera piuttosto radicale. Quindi facciamo attenzione: perché eh, quello che oggi può eh, essere eh, per noi: una noncuranza, un'ignoranza potrebbe sfociare in un'evasione, dando una serie di problematiche anche dal punto di vista penale. Noi ci vediamo nel prossimo video.